Io l'ho vissuta come una lettura eh, solitaria ad alta voce e questa cosa ti permette di, come dire, dare più senso alle parole e a quello che stai leggendo, più che quando leggi a mente, diciamo, perché delle volte lo sguardo scorre veloce e invece se leggi ad alta voce devi prendere il respiro, devi comunque viverle fisicamente le parole, viene fuori un, una lettura diversa da quella fatta precedentemente. La bestia la fissava con gli occhi carichi d'odio, sollevando le labbra nere e mostrando le zanne giallastre e le bolle di bava tremolari. Un ringhio, basso e minaccioso, gli vibrava nel petto. Questo libro aveva una grande difficoltà perché aveva diversi piani di vocali. Allora c'era la, la voce del narratore, che era quello che raccontava la storia, poi c'era la voce del narratore che raccontava il pensiero di Anna, quindi comunque in una qualche maniera era il pensiero di Anna. C'era la voce di Anna, espressa in pensieri, che era il corsivo, diciamo così scritto, e c'erano i dialoghi. Tra l'altro eh, c'è tutto un mondo siciliano dentro al romanzo, io sono siciliana e mi sarebbe piaciuto molto raccontarlo, però... Forse dandogli come dire, una coloritura siciliana si perdeva un po' invece della poesia, invece la Sicilia c'è nei colori, nei paesaggi, nelle cose che mangiano, in certe frasi che dicono il minchionaccio, Apicciriduna, insomma. Secondo me, eh, questo romanzo ascoltato può eh, tirar fuori la vera natura del romanzo, che delle volte non è stata recepita ed è un omaggio meraviglioso alla vita se ci si ferma a leggere certe descrizioni mortifere no? allora questa cosa qua ti, ti, ti magari ti può buttare in una dimensione che è diversa invece da quella in cui lo scrittore voleva portare il pubblico questo libro è un inno alla vita meraviglioso è la storia di una ragazzina che nonostante sia eh, come dire, circondata da morte continua a vivere e che il senso come dire di ogni vita non è per quanto dura ma per la qualità di quello che è un messaggio meraviglioso a, a chi magari delle volte si sconforta per per i piccoli incidenti de, dell'esistenza e c'è anche questa ineluttabilità a vivere cioè nel senso è come se il nostro corpo non può fare a meno di vivere, re... c'è uno un stato di autoconservazione insito in noi eh, che è meraviglioso. Non possiamo fare a meno di credere in qualche cosa, di sperare, di lottare, di andare avanti, nonostante sappiamo che magari la fine sta lì e la vediamo. Ma non molliamo questa sintesi, come dire, de, dell'essere umano e dell'esistenza. Secondo me. È molto bella e in un audiolibro secondo me può venire molto più fuori.